L'importanza della formazione per un amministratore locale, per un amministratore pubblico che ha il senso del rispetto dei soldi pubblici è fondamentale. È fondamentale perché eh, le basi che animano un'azione amministrativa devono essere guidate da valori, valori importanti, valori che vanno studiati, non possono essere soltanto delle intuizioni. Le intuizioni vanno bene ma la formazione è sostanziale perché dietro ogni scelta amministrativa, dietro ogni scelta politica c'è una persona in carne ed ossa, una persona che ha bisogno di soddisfare i propri bisogni e non eh, farsi alimentare i desideri. Allora ACAF, che è un'associazione di alta formazione politica e la fondazione Fedus che io presiedo, eh, hanno voluto offrire, partendo da Fiumicino, un servizio a numerosi chiamiamoli studenti eh, di Fiumicino che si avvicinano alla pubblica amministrazione, sono oltre 70 iscritti che eh, avranno lezioni sulla base fondamentale di come si forma una scelta politica amministrativa. Quindi voglio ringraziare anche i numerosi relatori di rango nazionale europeo che sono intervenuti ad insegnare, a formare eh, questi nostri allievi, questi nostri giovani e non giovani, perché è fondamentale eh, avere vicino anche persone che possono trasferire anche la loro esperienza tecnica e amministrativa alle nostre future classi dirigenti.